Ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino.com. 15 giorni dopo la diretta è di nuovo qui e <ride> sono di nuovo qui anche Martina Poletti e Leo Biscuola. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ben ritrovati. Ben ritrovati. La settimana benvenuti scorsa non abbiamo fatto voi. niente perché benvenuti a tutti voi, cito schiattarella. Ehm... <ride> Settimana scorsa non abbiamo avuto il coraggio di fare la diretta perché lei ha fatto un punto nel giochino stupido dei pronostici e <ride> sì, abbiamo dato sciopero. Ed, ed, show, ed eravamo tutti sconvolti <ride> da, questo, da questo evento. <ride> un punto, 1,5 eh... perché ne avevo uno di mezzo di, di onore. No, quello era il punto certo. morale che non ti possiamo dare. Eh, e quindi vabbè, eh, dopo questo sconvolgimento eh, avremmo potuto fare la diretta. Ma tanto la Polly stava facendo gli aerosol. E quindi non era nelle migliori condizioni adesso si sta riprendendo infatti beve allegramente della birra sì, ragazzi, intanto, giornata pesante <ride> giornata pesante la birra serve intanto salutiamo Stefano eh, Buzzo che scrive Viviani sblocca di zio porca attacca essere <ride> <ride> Alessandro. ma te l'ho detto Buzzo dovremmo fare il Super Bowl de della riconciliazione con Viviani sì. Però poi ci riusciremo allora, in attesa di svelare la micro sorpresa che ho annunciato nel post su Facebook di oggi, cominciamo subito, cominciamo subito. ciao Andrea, ciao Elena, intanto saluto un po' di persone che, che ci, eh, ci salutano. Sconfitta in casa, quattro di fila, record. Partiamo ehm... così, cioè, tranquilli sì, così. Su, su, su, con l'elefante nella stanza. No, l'elefante nella stanza in realtà è un altro ed è il tema numero due o tre della serata. Esatto, vediamo se... Della piega che prende questa eh, discussione. Leo, eh, tu eh, sabato eri al Paolo Mazza con la tua bella borsa dell'acqua calda no. con i gatti. Cosa, a proposito, no. Leo per, per sostenerti, volevo farti vedere la mia. grande. Guarda, ero tentato di mettervi la borsa dell'acqua calda, anch'io, Polli. Quindi. Cioè... No, no, sempre presente, bisogna. Correndo a bollicina. Stavo scambiando consigli sulla borsa all'acqua calda, studio, per la però. Sì, sì allora, abbiamo avuto una lunga conversazione io e ecco. Leo sulle, sulla migliore, su quella che è più performante Vabbè, lasciamo perdere queste cose, per favore. No, che... vabbè, eh, siamo nel eh, primo... Vediamo se l'ho attaccata, però Verti Orla che se l'avesse attaccata sarebbe stata tutta la luce allo stadio. Perché... <ride> Avremmo avuto anche vero. eventualmente un esperto se dovesse, esatto. se questa cosa può succedere. Eh, al di là della, della borsa dell'acqua calda e del gatto, eh, la Spalla ha perso, sì, ha perso ancora eh, in una partita che... Allora, dopo commenteremo anche le pagelle perché me vale anche la pena ma perché dopo, è, è passata una settimana ormai ma voilà, eh, va bene, è, è bene, ma, eh, ma per, solo dico, perché sei stato accusato di essere diremmo... solo perché sei stato accusato di essere un ubriacone che non so di darvi però Leo. occorre la signor, la signor, la signor Villier di Yolanda di Savoia <ride> ecco, ecco, esatto. diciamo che io comunque dividerei eh, la parte in due Fino a fine primo tempo, la situazione per me... A me la SPAL era piaciuta, non... mm. al di là del, del risultato e quant'altro. Mm. Poi, saprò so dire una cosa molto ovvia, che sanno tutti, però uh, a un certo punto gli errori individuali di questa squadra pesano e hanno fatto sì che uh, la SPAL abbia perso la partita. Però, mh, dirò una cosa impopolare. Uh, è chiaro che alla fine tutti guardano il risultato. Ne diciamo un però... sacco di cose impopolari in questa diretta, quindi non farti problemi. Ecco. Io non so uh, se a fine della partita ero molto più contrariato rispetto a quando la Spagna ha vinto a Crotone o a Cosenza. Dal punto di vista del gioco, eh? non mm. so, qual è il vostro punto di vista? Allora, io per uh, scagionarmi immediatamente devo fare una conclusione. Non hai visto la partita? Ho visto solo il primo tempo e poi il secondo allora, tempo ho studiato. Eh, eh, allora, allora ti, ti escludiamo la sì, confessione. Non posso intervenire. Va bene. Eh... No, vabbè, ma io ridurrei tutto a un, a un ragionamento prima di, di allargare ulteriormente la, la discussione eh, cioè, nel momento in cui il Brescia può mettere dentro Palacio e Aie e tu metti dentro Sec ed Ellerson eh, le porte cigolano a casa Poletti e... no è Francesco che sposta il computer, non vabbè, il computer. Vabbè, ciao Francesco e... okay. <ride> la differenza sta lì la differenza sta lì e, e se poi eh, centrale titolare gioca la terza scelta perché la prima è Vica, e la seconda è Peda e la terza è Coccolo eh, insomma eh, capiamo anche noi che c'è un divario tra queste due squadre perché è vero che la Spal nel primo tempo ha giocato alla Pari e è tutto sommato ha conteso il risultato una squadra che ha un organico migliore e, e, e si rimprovera la Spal di non aver creato chissà quante occasioni però di là eh, c'erano degli avversari che sono degli specialisti della difesa eh, nel senso che è una squadra che ama molto chiudere gli spazi e poi ripartire come ha fatto in occasione del, eh, dell'occasione per esempio di Aie eh, ma anche sul secondo gol perché palla lunga, Palacio è più furbo di Dickman la prende, i centrocampisti non seguono Bisoli e Bisoli va a segnare quindi eh, bisogna accettare un, un, una verità che secondo me molti non riescono ad accettare che la spalla con le squadre di quel eh, livello lì può competere fino a un certo punto ma probabilmente è destinata a soccombere, con le squadre del gruppone centrale si la gioca e, e, e, e lì è sempre una partita aperta a ogni esito e con quelle del bassa classifica ha modo di prevalere perché ha dei valori simili o, o anche superiori. Quindi, Quindi stiamo <ride> facendo un discorso analogo a quello che è stato fatto per la partita con il Lecce? Sì, anche se con il Lecce eh, non c'era una componente che qui c'è che è quella anche della sfiga arbitrale perché se alla spalla danno quel rigore eh, non tanto il primo ma il secondo con quel controllo di braccio di eh, Cistana che era dietro sec o oh, magari la partita cambia perché comunque fai gol pu puoi fare gol, potresti fare gol eh, perché dipende da chi tira il rigore Eh <ride> E la riapri e poi può succedere qualunque cosa. Insomma, se non sbaglio, questo è avvenuto sull'1-0 per il Brescia, se non ricordo male. Sì. E, e quindi, insomma, è, è un episodio potenzialmente, è potenzialmente favorevole. E purtroppo bisogna accettare questa realtà. Cioè, che la SPAL con quelle squadre lì può fare dei, degli spezzoni di partita a pari livello perché no, non mi ricordo partite nella quale la SPAL è stata distrutta, eh, però poi vuoi in errore di uno, vuoi in un errore di un altro, e una volta il portiere, una volta il centrale, una volta un centrocampista, eh, purtroppo fa, fa, finisci così. Tra è il destino di chi si deve salvare. Eh. Tra l'altro, eh, il Brescia, oltre che essere di un altro livello, eh, in trasferta ha delle performance direttamente, decisamente eh, buone, visto che su nove partite ne ha vinte. Per sette. adesso sì. Cioè, non è che ha, fatto se, ha raccolto punti in sette, ne ha vinte sette su nove. Il che significa che comunque poi mettiamoci anche eh, il problema oggettivo, ormai, che ha la spalla in casa, perché, sì, uh... ma da cioè, da davvero scusa, Leo, ma mh, secondo eh, c'è davvero un problema della spalla in casa? Ma io penso a questo punto di sì, cioè, e, scusa, che... come, come, come si spiega? Lo so, però è anche lo stesso ragionamento che facevamo l'anno scorso. Uh, anche l'anno scorso ci, ci chiedevamo perché la SPAL in casa avesse dei risultati e fuori, vabbè, non è che ne avesse così diversi l'anno scorso, però c'è stato un momento in cui fuori andava decisamente meglio che in casa. Eh, è anche un problema che al Brescia, eh, è stato chiesto anche ai giocatori del Brescia di spiegare questa cosa. Loro hanno detto quello che noi diremmo dei nostri, cioè che è difficile dare un dato oggettivo del perché in casa eh, la SPAL faccia fatica Oltre, no, anche, perché, anche perché a inizio stagione dicevamo l'esatto contrario, anche perché esatto, <coughs> sì, esatto. esatto. però eh, comunque dopo un certo numero questa cosa comincia ad avere anche un valore statistico, cioè un, un qualcosa che non è più solo un caso. Mm. Non vi so. porto intanto uno spunto di riflessione da Andrea sì. che dice che ha l'impressione che come squadra siamo molto leggeri non tristi, leggeri come una sconeggia a Trieste in un giorno di ora <ride> allora, a voi facciamo così allora intanto faccio un'aggiunta eh, anche se la situazione video non mi sembra fluidissima eh, vediamo un po' cosa succede eh, no, direi che non funziona eh, allora, vediamo, Vabbè, vediamo di provarci dopo che no che il discorso dei, dei leggeri non, non lo so non lo so cioè, se, voglia, se uno vuole una squadra veloce deve anche essere leggera mi viene da dire no? e, e quindi non, non, secondo me non c'è tanto un tema di leggerezza ma c'è proprio un tema di eh, esperienza cioè che ah, purtroppo... leggerezza in quel senso non leggerezza ah, fisica sì. Pens che, mm, no, una no. Muscolare. Mm. no no però no, sicuramente no, è, è, è leggera mm. eh, ma eh, vedo anche uno che che scrive coccola va bene al cupar vabbè eh, allora coccolo <ride> <ride> non so non so se la copparese <ride> avrebbe il giocatore del livello di coccolo, non lo so perché non seguo la Copparese, però è chiaro che, come ho detto prima, se sei la terza scelta in una batteria di centrali, qualche limite ce l'hai, o limite tecnico o limite d'esperienza, ce l'hai, È purtroppo così. Ma eh, noi trascuriamo sempre un fatto eh, che questa squadra in gran parte è stata costruita da metà agosto in poi, quando le prime scelte erano già belle che accasate, visto che il campionato sarebbe iniziato di lì a una settimana. Per cui, che, che caspita pretendiamo? Anzi, cioè il fatto di avere 20 punti, secondo me, è anche indice de, de, del lavoro buono fatto da Clotet. Poi i, i critici a questa tesi dicono: Eh, mai, Vicari è Esposito, Mancosu, e questo e quest'altra, quest'altro ancora è una squadra di. Eh, con individuità individu da serie B. Sì, ma la struttura è la squadra che è stata costruita in ritardissimo. Quindi, ci sta di vivere una stagione come questa, cioè que quello che io non capisco, eh, dei più feroci critici di Clotet, è come non gli si possa dare un, un sacco di attenuanti a quest'uomo. A, a, a proposito di questo, Luca Pocaterra ci dice ma se contro il Brescia toglie Esposito e poi Dickman a quasi mezz'ora dalla fine, vuol dire spremere Viviani che non è più un ragazzino. Da lì in poi è partita la spalla. È sparita, non è partita. Allora, Scusate, la gestione sì. dei cambi eh, è stata anche oggetto di, di domanda anche in conferenza stampa. E al di là della questione di Viviani, Forse il punto più, più critico eh, riguarda la disposizione delle punte, perché lasciare Rossi e decentrare Colombo è sembrato quasi snaturare per caratteristiche fisiche quello che è un po' il ruolo di Colombo e quello che è anche un po' il ruolo di Rossi, anche se poi okay. Clotet ha spiegato il perché di questa scelta, ossia che voleva evitare di dare punti di riferimento al Brescia e, e dare la possibilità a Colombo di partire più centrato per arrivare al tiro. Uh, noi possiamo dire ben poco <ride> nel senso che magari noi siamo abituati a vedere uh, il susablore, no? eh, la punta là davanti che fa salire la squadra e forse in un certo punto di vista potrebbe anche starci perché eh, comunque avere un giocatore di peso là davanti ti dà una mano però Clotet ha altre idee Beh, Abituati in che senso? Le... Come gioco, come di solito <ride> nell'immaginario comune il 9 è comunque un giocatore... <ride> No? Sì, vabbè, ma di quel tipo lì. Eh, penso l'immaginario comune però è fatto anche di, di concetti superati un po' dal tempo eh, eh. Beh, mm, eh, perché, perché non è, non è che cioè, la squadra che ha il centravantone vecchio stampo vince per forza e quello che ha il falso 9 perde per forza cioè, non so, sono... no, dipende non da, sempre da come vuoi giocare dai eh sto provando a dare un'interpretazione a tutte queste critiche che stanno arrivando a Clopetto, sì, sì, sì, perché al di là ma dei è... risultati, comunque Beh. questo è stato un po' il punto centrale di tutte le critiche. Perché far giocare Colombo, addirittura certi dicono Terzino? Perché però, dai però è compiti... stato mm. Però è stato spiegato nell'analisi tattica che abbiamo, che abbiamo certo. pubblicato oggi. Cioè, cioè, quello che io non non, non, non... non vorrei dire non tollero, ma che, che fatico a capire è come si può pretendere di eh, come dire cogliere ciò che un allenatore chiede a dei giocatori quando noi in campo vediamo delle cose ma non sappiamo cosa è richiesto a questi giocatori di questo ha parlato Clotetta anche prima della partita col Brescia dicendo Esposito, Esposito gioca in un ruolo in cui da lui ci si aspetta alcune cose a causa della sua posizione in campo ma poi io gli affido dei compiti che a me giudizio lui svolge bene. E quindi, mh, che, cosa si può dire a, a Clotet che Cioè, Clotet è un allenatore che, come tutti gli allenatori, sbaglia. Sbaglia in cosa? Questo dovremmo stabilirlo. Mm, e non sono neanche sicuro che noi potremmo stabilirlo, dei tifosi possano stabilirlo, eh, al netto del fatto che ci mancano molte informazioni. Quindi, Orla, secondo dimmi. me però in tutto questo... Mm, secondo me manca un pezzo in questa analisi o comunque andrebbe completata perché eh... ciao Viviana Saloni non so se sei collegata con noi oppure... al momento c'è solo un quadrato nero al momento c'è un quadrato nero c'è un, un, fo un fotogramma Ok, Vabbè. Sì. secondo me eh, quello che tu dici io lo trovo giusto e lo posso anche condividere però ogni volta che uno fa una critica a un allenatore è perché ha idee diverse da lui i tifosi criticano gli allenatori perché vorrebbero far giocare uno piuttosto che quell'altro in un un'altra posizione allora io sono un fan di Clotet quindi non, non sto dicendo che penso una cosa diversa da quella che tu pensi però eh, è il punto di partenza è il punto di partenza che le persone abbiano idee diverse e poi è chiaro che nessuno ha accesso agli allenamenti ma è nessuna squadra quindi secondo me cioè quello che tu dici può starci, però è un ragionamento un po' fine a se stessa che può essere applicato uh, in ogni circostanza. Allora perché Marino non ci piaceva, perché faceva delle scelte? Uno può dire perché lui li vedeva, e li metteva in campo così. Mm. Ma, mm, vabbè, ok. Però, scusa, eh, prendo, prendo spunto questo commento di, di Marco orsatti, avrà pur delle attenuanti. Anticipato. Esatto, ma lui ci mette del suo. I critici di Clotet mi dicano cosa ci mette del suo Clotet perché io non riesco a capire Cosa ci metta del suo per fare in modo che le cose vadano in una direzione anziché in un'altra questo vorrei capire ma ma, ma lo chiedo con, con un genuino senso di curiosità perché eh, anche se questa settimana ci sono arrivate una marea di critiche sia sulle pagelle leo che prima hai, hai menzionato sia sul fatto che in conferenza stampa non vengono fatte le domande giuste ma le domande giuste quali sarebbero, cioè, eh, oltre che chiedergli perché hai fatto un cambio anziché un altro, cosa che secondo me è anche stupido da chiedere, perché non è nato dirà: 'Vabbè, eh, mi sembra la cosa migliore da fare in quel momento'. Non è che cioè, o, o lanciamo il sondaggio sul maxi schermo allo stadio, chi dovrebbe mettere Clotet premi a per uno, premi B per un altro? Cioè, non lo so, perché davvero, questo potrebbe essere la nuova frontiera del calcio, tipo campioni in sogno. E, Pi più che chiedere quello cosa dovremmo chiedere perché uno dice perché non gli chiedete se si sente in discussione ecco così entriamo nel secondo argomento de de del giorno non si sente in discussione col Ted perché nessuno lo sta mettendo in discussione in società mm -hmm. cioè quelli che, che dicono che bisogna mandare via Clotet, bisogna cambiare allenatore sono solo fuori da via Copparo. c'erano tanti pochi questo non lo so perché eh, sui social questa cosa non è misurabile per ovvie ragioni ma in società io vi posso garantire che non c'è uno che sia o Tacopina o Tarantino o Zamone o Rogazzoli o il team manager o chiunque che, che pensi che Grotet venga da, che sia da mandare via forse potrebbe pensarlo qualche giocatore dico forse perché non ho informazioni a riguardo però per esempio non so eh, ci sarà qualcuno che non gioca mai e dice oh se magari con un altro allenatore io giocarei di più cosa che succede in tutte le squadre di calcio del pianeta dalla Serie A, a, a al campionato WISP però eh, quello che, che voglio capire è perché dovremmo chiedere a un allenatore se si sente in discussione quando le informazioni che abbiamo dicono che, che non è in discussione. Questo è il tema sostanzialmente. Vabbè, eh, il fatto che la tifoseria non, in generale non tutta non sia mai contenta è una cosa che abbiamo visto <coughs> anche quando le cose andavano meglio quando c'era semplici, ci sono stati 7.000, cioè 7000 okay. ci sono stati tanti cambi nell'arco di poco tempo che, e tutti questi cambi sono stati osannati dalla, dalla, dalla folla poi dopo facendo una, una riga di somma i risultati non è che siano stati migliori brillanti Clotetti in questo momento sta giocando con le carte che ha uh, chi ha delle carte migliori, magari un allenatore meno competente, meno, non lo so, meno fantasioso, cioè, o magari anche lui vede le sue cose e, e, e vorrebbe che queste cose fossero riportate durante la partita. Ok, ma, mh, okay. ma mm. e quello che dico io è, mh, abbiamo avuto eh, negli ultimi due anni eh, quattro allenatori di fatto, perché abbiamo avuto di viaggio, allora, Di Biagio, sospendiamo il giudizio perché la sua esperienza si è sviluppata in un <ride> periodo storico tutto meno che, che, sereno. Che, che sereno e comprensibile. Però Marino arriva con certi presupposti, fa bene fino a un certo punto, poi eh, il giudizio si divide in due parti. Uno, lui perde il controllo, due, gli smontano la squadra. Cioè, in genere non c'è mai una sola cosa che determina gli eventi, ma vabbè. Rastelli arriva col calcio, pane e salame, seconde palle, aggressività, eh? La cosa si sgonfia dopo quanto? Tre settimane? Un mese? E arriva Clotet che prende una squadra a metà agosto. Non fa ritiro, di fatto, perché il ritiro in montagna l'ha fatto con una manica di minorenni più quelli che erano rimasti quest'estate, di cui una buona metà non vedeva l'ora di andarsene. E fa sulla squadra così. La squadra nel primo mese gioca bene, fa, fa, cioè ci fa tornare. Eh, la soddisfazione di vedere una squadra che lotta, che corre, che picchia, che, che tira in porta e poi puntualmente diciamo, eh, Ma cronete da cambiare, ma, per, ma perché? Cioè, non... cioè, ditemi il nome di un allenatore che potrebbe portare questo organico ai playoff. Non vale la risposta no, fatto, Venturato. Non vale la risposta a oh, Venturato perché lo chiamano e dice: Ma che cazzo volete cioè, perché, perché Venturato ti risponde così al telefono? Tra l'altro perché non è uno comodissimo, ma ti risponde così. Ma secondo me non c'è argomento, di... cioè al di là delle critiche, che poi sono comunque sempre legate, come in ogni uh, piazza, in ogni tifoseria, sono umorali e legate strettamente ai risultati. Mm. Perché col cosezza e col crotone, tu hai fatto due tiri in porta e hai portato sì. a casa il risultato. Eppure esatto. nessuno ha detto che la, la SPAL ha giocato da bestia o ha fatto il 30%, 36% di possesso palla. No, si sì, era tutti contenti perché comunque eh, hai fatto tre punti in più in classifica, hai superato una squadra, hai raggiunto il Parma o non so chi, hai mangiato punti a qualcuno. Cioè, mh, secondo me non c'è un, un argomento valido di cui parlare. C'è un commento di Andrea Sartini, che ora se lo puoi mettere in sovrimpressione, mm. secondo me riassume esattamente la questione. Cioè, non siamo mai stati quasi... Eh, nei play-out o eh, perlomeno per ci portare. siamo stati forse all'inizio o forse neanche, non mi ricordo siamo in linea con gli obiettivi, e questo è vero la società ogni volta che si esprime, continua a dire che gli obiettivi di quest'anno sono questi anche se eh, forse Tacopina, parlando di Serie A ha fatto venire eh, un, po', un po' la voglia di che tutto fosse tutto più veloce, diciamo però secondo me un argomento non c'è non c'è un argomento adesso, come non c'era un argomento quando c'era Semplici, quando è stato cacciato Semplici la piazza non lo voleva, ma perché Semplici doveva salvarsi in un contesto. La, pia la piazza contesto non lo voleva, spada. mi sembra un'affermazione un po' forte, eh. Ho capito, però. Vabbè, è um... stato. Diciamo che tanta mi gente sei... l'ha scaricato. Esatto. Eh, esatto. Cioè, eh, gran parte della piazza si era dimenticata del fatto che lui aveva fatto miracoli con la spalla, eppure era cieca in quel momento, come secondo me tanti, non dico che sono ciechi adesso, però. Eh, intravedono nella squadra delle potenzialità diverse rispetto a quelle che realmente ha adesso. Cioè Clotet, con queste persone qui ad oggi, più di così non può fare. Perché in difesa... Cioè, perché eh, senza entrare in ogni reparto, che poi magari è anche fastidioso, però eh, basta che non ti girino quei 3, 4, 5, se vogliamo, massimo giocatori buoni di categoria che hai... Perché il giochino, non dico che si rompa, ma si inceppi. E allora quando si inceppa puoi incorrere in prestazioni come quella di Coccolo che con eh, due svarioni ha fatto prendere un gol oppure precedentemente, insomma, eh, è facile ne quando non Leo, hai rincalzi. C'è qualcuno che non è d'accordo con te e che ti porta anche un esempio. Che è Luca che ci dice, esempio, sec a destra, che è Mancino. Se fosse un tiratore avrebbe senso, ma tira come Oliva di braccio di ferro. Almeno mettilo a sinistra, che riesce a crossare col suo piede. Eh, no, Luca eh, ti spiego. Esatto. no, no, ma per due ragioni. Per due ragioni, perché la Spal nella testa di Clotet non è una squadra che sviluppa sugli esterni, ma una squadra che inizia al limite l'azione sull'esterno, ma poi va a imbucarsi verso il centro. E, Sec poi ha una caratteristica, non la passa mai, quindi io non ce lo vedo a fare dei cross, sinceramente. Anzi, è uno che appena prende palla punta verso la porta. Ed è chiaro che se uno usa il destro solo per scendere dal letto, e forse neanche, e, e due ama puntare verso la porta, ha molto senso schierarlo sul fronte opposto, perché così può rientrare col dribbling e andare al tiro. La logica è quella lì, di fatto. Poi che Sec sia un giocatore che ha bisogno di tanto campo davanti, quello un altro paio di maniche, e si è visto. Eh, che debba imparare a giocare meglio con i compagni si è altrettanto visto, è un giocatore che essendo il 2001 ha dei limiti però secondo me Crotet non sbaglia a metterlo dove lo mette, anzi eh, dovrebbe continuare a metterlo lì sperando che questo migliori e che continui a, a, a fare qualche progresso, cosa che ha fatto diciamo un, un po' troppo lentamente rispetto alle aspettative iniziali, almeno per come avevo inteso io oh, la situazione quest'estate e okay. Ah, scusa, vai. Vai, vai, vai, vai, no, no, Dicevo che c'è invece un altro nostro commentatore che è Andrea che dà fondamentalmente ragione a Leo sul fatto che comunque il grande problema a Ferrara sia sempre che abbiamo la memoria corta che è Andrea che ci dice so che sono solo episodi se fosse entrato il tiro di Colombo e se Coccolo l'avesse passata alla velocità giusta magari adesso staremmo parlando di un altro risultato può essere ma eh, vorrei tornare a una cosa però eh, su, su quello che hai detto prima, eh, c'è il commento che, che ha fatto Andrea sul discorso, eh, non siamo mai stati nei playout praticamente e siamo lì con gli obiettivi. Attenzione, obiettivi due: mantenere la serie B. Il secondo è un secondo eh, obiettivo di cui non si parla sufficientemente spesso, ma che secondo me va tenuto in ampia considerazione, anzi in fondamentale considerazione quando si esprime un giudizio sulla stagione della Spalla, che la stagione della Spalla è stata incentrata sui giovani non solo per il fatto che questa sia un'operazione eh, valida per costruire un progetto a lungo termine, ma perché la Lega di Serie B assicura dei contributi sostanziosi a chi fa giocare i giovani con un tetto di contributi che arriva quando tu raggiungi i 9.000 minuti complessivi in stagione di giocatori under 21. Il progetto tecnico della SPAL considerata la situazione di bilancio ereditata dalla gestione Colombarini eh, impone eh, di far giocare quanto più possibile i giovani per beccarsi di contributi perché nel momento in cui tu prendi il massimo dei contributi vai a tappare un buco sostanzialmente economico, vai a fare delle entrate grazie al minutaggio e mh, come dire, riduci un po' la sofferenza rispetto a tutti i debiti che sono stati accumulati a causa della pandemia e anche delle operazioni di mercato sbagliate, cose che Colombarini non ha avuto problemi ad ammettere in un'intervista rilasciata a Spallino lo scorso ottobre. Quindi il tema è questo, ragazzi, cioè che si chiede a Clotetti di tenere insieme due cose che non sempre vanno d'accordo. Uno, portare a casa la pellaccia, due, portare a casa i soldi dei minutaggi dei ragazzi, Oh, e non è detto che, che, che, che si trovi la formula giusta. Allora, finora lui l'ha trovata. Quindi non vedo perché dargli addosso. Ecco, mh, sarà che io sono molto condizionato da, da, dall'idea di pensare a una stagione sportiva come una combinazione tra progetto tecnico e progetto, eh, diciamo così, mh, aziendale. Però le cose stanno in questa maniera. Vabbè, stanno in questa maniera sicuramente, e c'è anche il fattore fortuna che incide molto. C'è anche Claudio che ci commenta dicendoci: certo, si può sempre fare meglio, ma si sapeva che era un anno di transizione, è in linea con le aspettative: ha vinto quelle che poteva, con quelle più deboli ed ha perso con quelle più forti. Se arriva qualche rinforzo, si farà un campionato tranquillo. Sì, rinforzi parla... pare che, che in termini di fortuna. Secondo me, anche quello è un argomento perché uh, la Spal secondo me, non è stata sfortunata quest'anno. La Spalla ha 20 punti in questo momento della stagione perché sono quelli che si merita. Perché è vero che ci sono state partite in cui uh, per un motivo o per un altro non è stata baciata la fortuna, ma anche altre, come, Ui, sì, crotone, come le ultime, che ha preso più di quello che uh, aveva seminato. Quindi. Ah, beh. La fortuna secondo cioè, gioca, secondo me, in queste eh. circostanze. La fortuna Quindi, non, me, gioca in caso, non, gioca, <ride> non gioca in casa, sì, Non gioca al mazzo. <ride> eh, no, dai, secondo al me base. la SPAL ha a quel punto lì perché se li merita. Se poi a gennaio riescono a individuare, e ne parliamo dopo, quello che serve e riescono a prendere le persone giuste, funzionali, in questo gruppo giovane, praticamente, eh, tecnicamente valide, allora si potrà galleggiare su una linea un po' più alta, ma non comunque a raggiungere la promozione diretta, perché comunque l'impianto di quest'anno è questo qui. C'è una domanda per te, Leo, da parte di Andrea, che ti chiede. Leo, scusami, ma di tre occasioni secondo te un rigorino non c'era? Penso che sia palese eh, il fatto che il tocco di mani in aria, seppur eh, per il regolamento potrebbe non, eh, non essere concesso, Uh, secondo me c'era, ecco io di, non di tre occasioni ma di due, io uh, insomma, alzerei un po' sopracciglio. La prima, quando il difensore del Brescia era in scivolata e ha toccato con la mano, però quello lì ovviamente non poteva fare niente, era un'azione di gioco. La seconda invece gli è caduta la palla proprio nell'avambraccio nell eh, e lì secondo me è un regone che ci potrebbe stare. Chiaro che se poi fai quell'1-1 lì, poi magari, non so, la partita cambia di inerzia e te la vai anche a vincere, per carità. Eh, poi sì, diciamo che la SPAL con Giacomelli non sia non è esattamente fortunata e non è un arbitro che... No, <ride> poi scusa, eh, vorrei sottolineare che al VAR c'era Battista, che Battista, è, è, è il gatto nero dei gatti neri veramente per quanto riguarda la SPAL. Sì, um, sì, sì. Parliamo allora... un po' della Svezia. La Svezia. Sì. Cosa ci vuoi dire della Svezia, Leonardo? Eh, sapete quando sono Beh, andato... tu ci sei stato di recente a anche. A dire, sapete che quando sono stato a Stoccolma <ride> era proprio per questo motivo fa, per presentare Clotet <ride> a... agli svedesi. Eh, no, dai, oggi è uscita questa notizia eh, della... della testata che vado a riprendere, perché non vorrei dire una boiata, che si chiama... Eh football direct non so se si va bene nessuno così. di noi ha cognizione esatto. del fatto che, di come si pronuncia in svedese quindi va bene che in buona sostanza accosta eh, clotetta alla panchina dell'Ammarby mm -hmm. e alla squadra eh, di Stoccolma diciamo che eh, il fatto che clotetta a all'oggetto di tutto quello che ci siamo detti in questi 31 minuti possa salutare il pubblico eh, è un po, di, un po' difficile, anche in funzione di tutte le sue dichiarazioni, che ha detto che comunque qua c'è un progetto, si trova bene a Ferrara, vuole Vole. costruire un progetto sui più anni. Quindi, insomma, possiamo uh, classificare questa notizia alla, alla categoria delle cazzate. È stato pacco sì. da te, sì. <ride> Vi racconto questa. Allora, oggi quando ho letto questo articolo, ovviamente mi sono subito attivato uh, facendo due cose. Uno, uh, ovviamente verificando se alla SPA qualcuno era preoccupato dell'argomento, ovviamente tutti mi hanno detto no. E, e la seconda cosa è stato aprire una corrispondenza con Nils Ram, questo giovane giornalista eh, che ha scritto questo articolo. È stato veramente un confronto molto cordiale e utile. E Praticamente il ragazzo mi ha detto, ma no, è, è vero, nel senso che Lamarvi vuole prendere Clotet, eh, vorrebbe fargli una proposta, però eh, è chiaro che tutto dipende dalla SPAL, La SPAL non ha alcuna intenzione di separarsi dal suo allenatore, l'ho detto anche prima. Quindi la cosa andrà giù per le scale. Eh, è chiaro che eh, una cosa, una notizia del genere in questo momento dell'anno suona strana, ma non lo è in funzione de, del calendario svedese. Insomma, in cui il campionato comincia ad aprile e finisce a dicembre. Quindi il campionato sì. là è appena finito, e quindi ci sta che le squadre cambino allenatore e comincino a guardare altrove. Insomma, però. Uh, non, non ce lo vedo Clotet che mola la spalla dopo 17 giornate eh, e va in Svezia a far cosa poi cioè, oggettivamente è in un campionato vabbè, la serie b però la serie b italiana sarà sempre più in vista del campionato principale della Svezia quindi insomma, a meno che non vada a lottare per il titolo cosa che l'Amarbi l'altro, non ha in programma di fa. fare perché esatto. è arrivato quinto quest'anno quindi è una squadra di, di secondo piano um, ad ogni modo, tornare... comunque ha la benedizione del suo buon Joe, quindi eh, esatto, Gio, sarebbe Gio. abbastanza. Esatto, ha, ha ribadito più volte che lui non vuole separarsi da Clotette. quindi e, Torno su un paio di cose, perché tanti commenti stasera è difficile… Stare dietro è un po' complicato. Eh, eh sì, è un pochino, <ride> dobbiamo essere tutti sul pezzo. Anche quindi... quello di Masso. <ride> Cristian dice ecco perché Mora non gioca più no Mora non, non, gioca, non è una questione del minutaggio fermo restando che come ho detto prima il tema del minutaggio non va, non va sottovalutato perché mh, Clotet eh, è libero di scegliere quello che vuole ma alla fine della stagione è, bisogna andare a fare i conti eh, Mora non gioca più perché in realtà è un giocatore che non, che non gli piace <ride> detto come va detto è, no, cioè, la mai non è la mai la stato cosa. un mistero questa cosa. Eh. Esatto. No, no, infatti, ma nel periodo in cui l'ha fatto giocare, uno aveva la necessità di farlo giocare perché Dariva era costantemente acciaccato e, e due, eh, Mora in quel periodo ha cioè, detto: Clotet si sta allenando bene, si è meritato eh, la sua occasione e quindi gliel'ho data. Ma eh, per caratteristiche Mora non è un giocatore che incontra il favore di Clotet, eh, preferisce giocatori più dinamici come per esempio può essere Dariva che effettivamente il Dario ha visto col Brescia eh, insomma eh, però il Dario visto col Lecce per esempio era stato, era stato impressionante quindi dopo, è un 2000 eh, quindi anche lui ha delle giornate buone delle giornate delle giornate un po' storte dai. Eh, sì. abbiamo e... una domanda da no, parte no, vai, di pure, vai, Tommaso vai, vai. che mm. chiede Solo per avere un chiarimento, ma al momento Tacopina come socio oltre a Carol ne ha altri e Carol fa sempre parte del CDA? Allora, eh, rispondo prima alla seconda domanda. Eh, Carol fa parte del CDA eh, insieme a, eh, a, a Tacopina, Colombarini Simone e a Lorenzo, Bazz Lorenzo Bazzoni che credo sia uno dei commercialisti di Tacopina o qualcosa del genere. Eh, poi, per quanto riguarda eh, il eh, sì è il, è il commercialista di Tacopina eh, per quanto riguarda invece eh, il tema finanzi dei finanziatori questa cosa non è, non è chiarissima nel senso che per ora per ora Tacopina ha presentato solo Pet Carroll dopo che Pet Carroll eh, abbia un profilo social che induce a pensare però che eh, esatto, eh, è l'uomo sì, eh, cioè, che tutti è l'uomo che noi vorremmo essere, esatto. <ride> esatto. compreso te, Polli, anche tu <ride> sì, assolutamente, <ride> eh... <ride> no, ma mi basterebbe eh... anche metà della, della sua vita sarebbe Però, già troppo per me. Se non ricordo male, se non ricordo male, eh, Tacopina nel, in estate vi ha detto che c'erano due o tre partner in questa operazione. Lui ne ha presentato uno quindi, eh, in teoria, uno o due rimangono nell'ombra o comunque potrebbero aver finanziato Tacopina senza, senza chiedere di apparire. Questo è sicuramente un tema molto interessante che bisognerà approfondire e che in realtà come la redazione stiamo cercando di approfondire. Nel senso che eh, a gennaio dovrebbe avvenire il passaggio del 100% delle quote perché per il momento eh, Tacopina è proprietario del 51 eh, sì, sì. esatto quindi deve che dovrebbe sfidarsi il Simone Colombarini dovrebbe uscire da, da, dalla società in maniera definitiva c'è stato questo periodo di transizione quindi sarà interessante capire da dove arrivano questi capitali e soprattutto che peso specifico hanno eh, in una chiacchiera con un giornalista statunitense eh, mi è stato detto guarda che Carroll non è eh, l'attore principale in questa storia ma è eh, di supporto, l'attore principale è un altro di cui però non si conosce il nome Quindi questo. perché questo... come dice il nostro lettore vinciava eh. quel la spalla probabilmente, probabilmente no infatti Carol no ero la succursale Bahamas <ride> la succursale delle Bahamas farà l'ultimo dei suoi pensieri è molto eh, probabile ma se io avessi una sede alle Bahamas anch'io mi comporterei così lo ribadisco ancora una volta um, però ecco uh, Attenzione a, questa, a questo velo di mistero perché è un tema che sicuramente, ripeto, approfondiremo o quantomeno proveremo ad approfondire. Intanto vedo una broccata di Moncini. E, a, pro, a proposito de, della Vox Populi, e, quindi ecco infatti ci correggono: 51 Colombarini 49, Tacco. Quindi Tacco Pina, per ora è presidente, ma è di minoranza. Non ha la... esatto. esatto. Quindi a gennaio dovrà fare il cosiddetto takeover e poi. E svelare presumibilmente eh, chi sono i suoi compagni di viaggio in questa storia mm, però dico una cosa al netto de, de, del divertimento eh, non mi soffermerei eccessivamente sulla figura di Pat carroll nel senso che eh, fa parte di quella galassia di imprenditori americani che si fanno coinvolgere in questo tipo di operazioni ne stiamo vedendo tante ma che è chiaro che non, non sviluppano un legame con la squadra o col territorio, cioè è un po' un giochino per loro, no? Vabbè, ho, ho? 10 milioni di euro, non so cosa farmene, li metto lì e. E vediamo se Joe riesce a, a, a farci divertire. Ma io dubito che Pet Carroll guardi le partite della SPAL o si informi sui risultati, poi magari mi sbaglio, però sì. Un certo. nostro commentatore ci propone come possibile investitore segreto Jeff Bezos. <ride> <ride> e visse... il, il primo uomo su Marte avrà la maglia della SPAL praticamente. <ride> <ride> Arriveremo lì con Tirazu la bandiera perché non la metteranno su. Sarà già esatto, tira tira la bandiera da Marte. Io <ride> eh, <gli ride> ci due con le azione azioni le ha create Mora per Melchior e Manco. Vabbè, non è vero perché la SPA segna, segna su azione anche senza Mora. Dai. che cioè, Mora in quel periodo ha fatto bene chi, chi dice di no? Eh, però, eh, se, se, si, se si chiede a me, Mora è un giocatore ancora importante per questa categoria che può dare un, un grosso contributo alla Spal, Però, se all'allenatore non piace, cosa dobbiamo fare? Crocifiggere in pubblica piazza? Non lo so. Eh, mm, eh, Tommaso dice, c'era un nome che ricordo bene, John Pavia, non so se ne sente più parlare. Eh, era uscito sui giornali, sì. però non credo sia mai stato in realtà eh, della partita. Eh, è un amico di Tacopino comunque sì, sì, sì. John Pavia. Quindi è sì, stato anche in altre sue avventure calcistiche qua, qua è vero. in Italia, tra l'altro. Esatto. Andrea Sardini invece dice che ha visto Bill Gates dalla Gigina. Quindi a questo punto <ride> poi magari era di passaggio. Vabbè, stiamo un po' degenerando. <ride> e... Vabbè, dai, siamo stati seri fino ad adesso. Un sì, esatto. eh, scusate, eh, mi attacco sul discorso che arriva a gennaio. Eh, perché in realtà lo possiamo chiudere in tanti secondi e dire non lo sappiamo eh, no, è vero allo stato attuale non lo sappiamo eh, perché Massimo dice Meccariello e Arighini per il mercato allora oggi è il 15 di dicembre chi segue lo spallino anche solo da un paio d'anni sa come procediamo sulle notizie di mercato eh, Uno, ci divertiamo a raccogliere tutti i nomi che escono dalle altre parti e poi fare una conta alla fine di quanti sono effettivamente arrivati. 2 ci piace l'idea di verificare i nomi per quanto possibile. 3 eh, ci piace l'idea anche di guardare di traverso il calcio mercato perché con lo spallino a, a nostro detrimento, mi sento di dire, non, non andiamo a fare articoli a k click in cui ogni, ogni nome viene preso e, e buttato nel frullatore, ma diciamo. Vi, vi diamo le notizie di mercato solo quando sappiamo qualcosa di mercato, non quando dobbiamo inventarci degli scenari che esistono solo nelle nostre teste. Per cui eh, Arighini e Meccariello sono i primi due nomi usciti, era già uscito Scuffetti in realtà qualche settimana fa. Mm, sì, sì. Se eh, facciamo un giudizio della potenziale campagna a questi generi della Spal, da questi due nomi, non ne usciamo più. Non ne usciamo più perché uno, non è detto che la Spal, si è interessato a questi giocatori, due non è detto che abbia fatto delle offerte, anzi non le ha fatte perché ve lo posso garantire io, tre eh, non è il 15 dicembre che si ha un'idea di che mercato farà la spada, quindi mi, mi, mi sento di lanciare questo, questo appello N non cominciamo a impazzire sui nomi adesso perché tanto non ha alcun senso farlo no, a questo perché... proposito vado a scusa Leo, a recuperare vai, vai, un commento di, che è stato fatto poco fa da Marco Orsatti che dice a mio avviso manchiamo sicuramente di un buon titolare per ruolo poi pure le riserve non sono neanche lontanamente paragonabili ai titolari a gennaio prova del 9 per Tacopina a voi Oddio, prova del 9 secondo me è un, po', è un po' eccessivo come termine nel senso che mh, se Tacopina prende quei tre giocatori, quattro vediamo cosa, cosa dirà il mercato che sono in grado di dare una stabilità alla spalle. e un o meno di schizofrenia in termini di risultati, secondo me quello che doveva fare l'ha fatto. Poi, per quello che diceva Orla prima, vale anche la pena ricordare come funzionano le trattative di mercato, cioè i direttori sportivi non è che hanno un obiettivo, tre obiettivi, fanno l'offerta e portano a casa quelli lì. Eh, è tutto un gioco di sondaggi su altre squadre, perché comunque eh, le possibilità che le trattative si concludano, non sono sempre alte, quindi bisogna sempre avere il piano B, C, D, E. Quindi i sondaggi, le, le squadre… Di, di, dillo a Zamuner, che l'anno scorso Beh, è andato a dormire, dio. convinto di aver preso Dio, e poi si sveglia eh, la mattina a... e se l'è portato a casa Galliani. Eh. Fino alla sera aveva dio al caffè della mattina non più. E poi si è svegliato e ha detto è qualcosa. Ha detto seguito da… da, da da, aggettivi, da <ride> aggettivi e sostantivi vari. Vabbè, sì. Eh, sì. Eh, ci sta che adesso esca un po' di tutto, ma è normale che sia così, insomma... Cioè. Eh. Ma eh, ecco, poi affronto un altro tema sul mercato della spada Io oggi lo dico e, e, e poi vediamo cosa succede il 31 gennaio. Non facciamoci aspettative esagerate sul mercato. Per esempio, Stefano scrive, forte sarebbe buono. Eh sì, eh, forte sarebbe buono, ma mica solo per la SPAL. Eh, credo per almeno mezza dozzina di squadre di Serie B e, e, e anche anche. Il punto qual è? Che forte, se il Venezia decide di cederlo, cosa che io non ritengo così scontata allo stato attuale, eh, non è che lo vuole solo la SPAL, perché nel momento in cui il Venezia chiama 2-3 tre di S e dice, oh, eh, sarai nelle condizioni di dar via forte, ti interessa? Eh beh, certo che mi interessa, dimmi quanto costa se si apre un'asta per un giocatore la SPAL non arriva mai prima se non in circostanze veramente molto fortunate però se la discriminante è quella del io offro più soldi non c'è partita per la SPAL perché non è il modo in cui opererà la SPAL nel breve termine e forse neanche nel medio termine mm. perché il Venezia ti chiama domani e ti dice ok Forte te lo do eh, mi serve un milione e mezzo e, e Forte dice sì sì vengo ma voglio un triennale Forte non lo prendi lo prendi perché per quanto sia un giocatore eh, di, chiaro, di chiaro rendimento in serie b che ti garantisce i gol la presenza fisica il carisma ma non vai in questa situazione non vai a, a impelagarti in una roba così non ci vai semplicemente se il venezia ti dice te lo do in prestito sei mesi poi ci guardiamo va bene ma per perché il venezia dovrebbe fare questa cosa poi allora, ci chiedono anche chi, chi potrebbero essere gli poi. esuberi. Era quella, Polly, che volevi leggere? Sì, volevo anche prima salutare Costantino Felisatti, che ciao, ciao, Costa. gli manchiamo. Vabbè, ci manchiamo. Ci vediamo il 27 con lui, che c'è esatto. il famoso ah, caccetto okay, di redazione. Certo. Eh, ci chiedono sugli esuberi. Io direi, così su due piedi, probabilmente Tiam un po' per la situazione che si è creata e la gestione che c'è stata, che non va neanche più in panchina. Poi a mio modo di vedere, forse mora, se arriva un'offerta, perché è probabile che lui possa avere un po' più di mercato, e poi probabilmente tutti i giovani. Quindi, Come tutti i giovani? Se, cioè, cioè, chi tutti giovani nel senso gli altri, secondo me, sono quelli giovani, non credo che siano esuberi di, di un certo peso. Quindi, eh, non so, Spaltro, eh, Coccolo non saprei, eh, Piscopo, secondo me loro potrebbero essere dei giocatori sì, che ma... potrebbero andare il, ragion ah. il ragionamento al di là di Mora che è un caso particolare magari che affronteremo cioè, il ragionamento è molto semplice basta andare a prendere la rosa della spalla e vedere chi ha giocato di meno e allora chi ha giocato di meno eh, Abu zero minuti quindi beh si Abu raga ma lui mi non fa posso la per la questione di Mascot quindi... sì, cosa <ride> sta a fare qua è un mistero per tutti quindi imma immagino che ma che serve ci... uno, uno ogni anno serve eh sì ho capito ogni anno eh, incoroneremo un nuovo idolo cioè... poi Orla non è vero neanche, eh, neanche come dici tu perché anche Zucculini è uno di quelli che ha giocato meno però è un, è un uomo del presidente sì, ma quindi... Zuculini è un cocco di tacopina e quindi rimane qui quindi... esatto quindi... Sì, sì, Ma realtà... beh, io, io eh, vorrei avere che ne so la possibilità di chiedere a Tarantino ma tu l'avresti per Zucculini e lui mi direbbe probabilmente no eh, però vabbè comunque queste sono cose che succedono eh. comunque eh, quelli che hanno giocato di meno, Abu 0 minuti, eh, Spaltro ha giocato a Reggio Calabria e, e ha fatto una, una figura dis discretamente brutta, tanto che Tacopi e Tacopi, Clotetta ha deciso di far giocare peda terzino destro quando non aveva bisogno, quindi secondo me è sparito dal radar e, e immagino che non sia contento della situazione. Eh, Piscopo ha giocato tipo mezz'ora in tutto, e heidenreich ha giocato quei 20 minuti dove a, a Crotone... <clears throat> E non si è mai visto eh, dopo chi c'è che ha giocato poco ehm, vabbè mora è un caso a parte perché mora abbiamo detto e stradetto eh, no, non è un giocatore che incontra il favore di clotet è a scadenza A giugno <clears throat> è un classe 88 quindi nel 2022 compirà 34 anni eh, mi sembra improbabile che la spal voglia rinnovare il contratto Uh, di sicuro se glielo vuole rinnovare glielo rinnoverà magari a maggio se proprio proprio ma adesso non lo farà per cui se arriva una squadra un'altra squadra di b ecco va lei eh, se ne va in, in, in protesta se arriva un'altra squadra di b che dice a mora senti ti faccio due anni vieni da noi secondo me luca un pensiero ce lo fa ma, ma lo dico non perché io abbia informazioni eh, di prima mano su questo ma proprio a rigor di logica perché se non stai giocando L'allenatore ti ha fatto capire quei fatti, e forse anche quelle parole, che, che non gli piaci e ti arrivano e, opportunità e no, no, no, per allungarti la carriera e esatto, giocare. Esatto, non sei più giovanissimo, o, o sarebbe due, due, due, da sciocchi e, e, e sciocco e stai, e, stai non per è per... e stai per diventare padre, eh, aggiungo. Eh, quindi, ah, eh, è... così. <ride> vabbè, è un'informazione di, di dominio pubblico. io cioè che ero <ride> Ah, okay. Dal gossip, ah, ciao Leo, bentornato. Ciao, bentornato. Dice Andrea: Mora è una bandiera. Sì, ma Mora una bandiera. Gli vogliamo tutti bene. però eh, mi viene da pensare che in, in, con questi presupposti la sua permanenza qui non sia del tutto scontata. Eh, dice Luca: Fortuna che volete allenare i giovani? Avete fatto no, maggiormente nomi di giovani? Ho capito, però, cioè. E, e, vabbè, Abu giovane non è perché è un 98 quindi vabbè, è giovane per modo di dire dai per, per gli standard calcistici eh, Piscopo è un altro 98 eh, Spaltro vabbè è un 2000 ma eh, secondo me si è visto che non, non, è, non è un giocatore che può avere un ruolo importante in Serie B eh, quindi stiamo menzionando tutti i giocatori che, che, che in questo progetto tecnico hanno poco da dire insomma, Non mi sembra uno scandalo affermare questo ecco eh, anche io ero fuori dal gosso i polli domani fa al braccio okay. potrei eh, aver combinato un pasticcio vabbè. Sì, infatti Ale, eh, secondo me hai fatto una mossa veramente brutta hai dato una brutta notizia ho spezzato, notizia il, sterale, ho spezzato così, il cuore a un sacco di cuore. ragazze mm, mm, mm. ah. eh. e ce ne faremo una ragione Massimo dice tra gli svincoli c'è Ariadio ma sì, ma Ariadio da quanto non gioca una partita è da maggio dell'anno scorso cioè anche qua io credo che ci siano già passati da questa roba di prendere giocatori rotti da mesi e, e, e non è andata bene e, perché l'anno scorso con, con, con Tuminello abbiamo visto come è andata a finire storia quindi io eviterei e sinceramente penso che voglia evitare anche la spalla e, anche perché per... sul groppone ne abbiamo già uno che si sta già uno. Eh, Esatto. infatti prima avevo letto un commento di chi c'era cioè, eh, ma... eh. te lo vado a recuperare perché mi aveva fatto, ce eh. uno che mi aveva fatto particolarmente ridere mm. stiamo parlando ovviamente di Pepito eh. Insomma, per fare un, no, non lo trovo più. Continuate a parlare. Che io volevo, eccolo qua. Un commento di Luca che ci dice ostinarsi a schierare Rossi, che è ancora grasso, come una torterina come una tortorina Che attenuanti diamo al tempo. <ride> esatto. No, vabbè, avevo no. visto. Cercavo di metterlo in qualche, da qualche sì. parte. Però quei eh, commenti, esatto. Eh, tra, tra un po' chiudiamo, Polli. Comunque vai tranquilla. Eh, sì, il, il tema di Rossi, eh, stato Rossi stato Rossi. Stato Rossi, stato Rossi Ah, niente, Leo, no, no. Leo, sembra che tu sia dentro una, una caverna, non ti sentiamo più. Cioè, andavi così eh. bene con gli auricolari prima? Se vuoi di, in dirci in, in anticipo chi vuoi, qual è il nesso tra internet e gli auricolari? Eh, dopo, quando abbiamo finito la diretta poi te lo spiego, però se te lo dico, c'è un motivo. Vabbè, De, evidentemente eh. a Santa Maria hanno dei problemi di questo genere, sì, eh, e vogliono arrivare su Marte. Vabbè, eh, comunque. Eh, il tema di Rossi in realtà è, è semplice. Cioè, mh, se, se vuoi dare ritmo partita a questo giocatore, puoi farlo solo così, dandogli delle mezz'ore, dei 40 minuti, e un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta eh, entra in condizione, ma non, non c'è altra maniera. E eh, eh, eh, aggiungo una cosa: un conto è tu, Minello, che dici non ce la può fare, lo tengo a fare la muffa in panchina per i prossimi tre mesi, e va bene, ma se hai, hai ingaggiato Giuseppe Rossi e ha già fatto un gol. E poi non lo fai giocare, la gente comincia a dire, Oh, ma guarda sto imbecille di un allenatore che non fa giocare Giuseppe Peros, che è un campione. Quindi, anche Clotet si trova in una situazione complessa perché ha un capitale e deve provare a valorizzarlo tenendo in, in equilibrio tutto. Si può dire che Clotet sia in una partita di scacchi abbastanza complessa, da mettere. Quante allora, perché... ore fa te la sei preparata, questa? No, l'ho appena. Però... Mm, grande Polly sei, sei veramente sul pezzo. La è eh, stata è, deve essere la birra, anni, raga. Che... Eh, deve essere la birra che ti ha dato delle motivazioni extra. Eh... Dobbiamo no, staccare ma... prima gli effetti collaterali. Che, che, clotet, che Clotet si trovi a gestire una situazione eh, co complessa, nel senso di, di, degli equilibri da, da far quadrare. Non ci sono dubbi su questo, ma. È... Perché ovviamente cioè, Tacopina da un lato non gli ha reso la vita più facile prendendo Rossi, eh, dall'altro gli ha consegnato un potenziale capitale perché se Rossi si riesce a portare anche solo al 50% della sua eh, miglior condizione eh, è un giocatore che in questa categoria fa cose che altri non sono in grado di fare. Eh, quindi... no, assolutamente, però facendo magari un riassunto per chi ci segue da adesso abbiamo spiegato anche prima che c'è di mezzo il discorso giovani per ricevere i quei contributi. contributi dalla Serie B, il discorso che comunque la... incastrare un po' tutti i giocatori nei loro ruoli, poi c'è in mezzo la carta Giuseppe Rossi, cioè... Anche Clotet dirà cioè... no, Magari non così, però... Ah, sì, io sì. magari ho detto in spagnolo, io ho detto in Ferrarese. Va bene. Eh, allora, eh, non abbiamo tempo di parlare di Frosinone Pareggione eh, perché hanno fatto quattro pareggi di fila e poi una sconfitta nell'ultimo mese e mezzo eh, e quindi direi che andiamo verso la chiusura così Leo può andare a vedere cosa è successo alla sua connessione internet eh, e andiamo ovviamente con il solito stupido giochino. Eh, ricapitolo la classifica parziale: io ho 4 e tutti gli altri a 1. E, mm, allora, chi la ricapitola per se stesso, no, La ricapitolo per chi ci sta seguendo. Scusate, che cacchio eh, sì, bene. Chi, chi, sono, chi, sono i vostri, chi sono i vostri favoriti o sfavoriti? Perché ricordiamo che in realtà il gioco non, è, non consiste nel dichiarare chi sarà decisivo nel bene ma anche chi sono decisivo nel male eh, in una partita eh, Leo si era, aveva seguito Sara e eh, la maledizione di Tripaldelli che non ha più visto il campo da quando è stato chiamato in causa quindi bene accomodatevi facciamo, facciamo i positivi che, che è meglio dai, dai rubami quello io, io dico vicari perché dopo tre giornate che ma perché vicari per me... perché non vuoi perché non vuoi più fare punti praticamente dici vicari perché non vuoi più fare punti <ride> Vabbè, io ci riprovo uh, per la legge dei grandi numeri. Prima o poi ci prenderò. Colombo. Mm -hmm. Sara okay. Guidorzi, invece, attenzione, Leo, uh, l'hai tradita uh, perché lei suggeriva Pomini. Ah, va bene, dai, cambia, cambia, metti Pomini. Metti Pomini. <ride> Eh, eh, eh. voglio questa responsabilità. È no. sempre il solita eh. discorso che se il migliore in campo è il portiere, non è esatto. Sto perdendo io. Cioè, non, non credo sia una grande notizia il fatto che, che possa Ricordato. essere Pomini il decisore. Il però decisore. aveva messo comunque un difensore, quindi dai. va bene. Va bene, non lo so. Io mi gioco mancoso Mi sembra una partita da mancoso questa qua. Eh, quindi va bene. Mm, volevo, volevo dire che si prende gol per colpa di dick ma dopo potrei sembrare troppo, troppo, troppo no. drastico. Mm, già. No, è e... solito, di solito quando dici queste cose poi ci prende, quindi non dirlo. Perché... <ride> no, dai, non è vero. Eh, Viviani, sbloccali. Grazie Andrea. Grazie a, a perorare la nostra causa di Viviani che ci deve sbloccare su Instagram. Siamo al quarto anno consecutivo di blocco da parte di Viviani, quindi chissà, magari quest'anno... Eh, le cose miglioreranno, dice... ma sembrano molti di più. È vero. Gollettino su rigore di Esposito dice Dino Raimondi: bene, Dino eh... che non ci daranno tanto, quindi esatto. Tanto i rigori a spalla non li danno quindi... e poi se gli danno gli sbagliano anche. Quindi direi che non, non, non, non c'è granché da preoccuparsi. E... Allora, Crocezzi la fa e speller perché c'erano tutti con lui. Madonna, Luca, che, che, che catastrofe! <ride> no, beh, è già stato espulso due volte quest'anno. Pepe. Eh, allora ragazzi grazie, eh, grazie a chi ci ha seguito in diretta, ha commentato, è sempre un grande piacere, è sempre bello vedere tutta questa partecipazione. Eh, in realtà abbiamo parlato molto meno di quanto volessimo fare perché insomma, ci siamo fatti trascinare dai commenti, eh, grazie anche a chi ci segue in differita e sono tanti perché tanti mi scrivono ah ma vi guardo il giorno dopo, vi guardo due giorni dopo, vi ascolto mentre vado a casa dal lavoro, insomma è veramente un piacere tenervi compagnia. E ci vediamo mercoledì prossimo eh, che... ah, l'ultima posizione della stagione no, no, no. direi perché, perché abbiamo non, non, anche non, non, non della stagione dico della, della stagione 2021 no, sì. ce n'è una successiva no eh, eh, esatto faremo farlo. mercoledì mercoledì che saremo in prespa al Benevento 22 borderline a tre giorni dal Natale e poi il 29 perché c'è Pisa al pomeriggio e la sera faremo commento della partita eh, la sorpresa dice Stefano Vecchi ecco la, la sorpresa doveva essere l'aggiunta di Viviana Ansaloni nel nostro team, eh, ma c'è una connessione che è anni 90 e non è riuscita a connettersi. E mi scuso io per lei e faremo delle prove un pochino più serie la prossima volta, però è un'aggiunta molto gradita alla nostra squadra eh, perché ci dà ancora un po' più di brio rispetto a e quanto… Potrebbe dare anche superiori... superiorità numerica in quanto donna, saremmo te Esatto. Esatto, tre donne contro due nel team eh, della diretta del mercoledì, mai, mai successo e questo eh, è tutto dire. Bene ragazzi, buonanotte, alla prossima e ciao a tutti di nuovo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.